Ivana e Luca, la modella parla del possibile fidanzamento a Mattino 5. Ivana Mrazova parla di Luca Onestini a Mattino 5, la rivelazione inaspettata della modella. Ivana Mrazova è stata ospite di Federica Panicucci a Mattino 5 proprio oggi, 13 dicembre 2017. La modella ha avuto modo di tornare a parlare dell'esperienza vissuta al grande fratello Vip. Ovviamente, però, l'attenzione di tutti era concentrata sul rapporto nato tra lei e Luca Onestini. Mentre lui non nega se trovare la ragazza molto bella sia dentro che fuori, lei tentenna un po'. La bellissima ceca ammette di vedere nell'extronista una persona molto carina, ma per ora non c'è ancora niente in più da raccontare di quello che è già stato detto nella casa più spiata d'Italia. Eppure, proprio poco prima della fine dell'intervista, la Mrazova si è lasciata andare ad una dichiarazione del tutto inaspettata. Grande fratello Vip, Ivana Mrazova, ecco cosa cè con Luca Onestini, dichiarazioni a Mattino 5. Ivana Mrazova continua a sottolineare che con Luca Onestini cè solo una bellissima amicizia. In ogni caso, entrambi sono tornati nuovamente single. Mentre lui non nasconde una certa attrazione. Lei resta ancora un po' fredda. A mattino 5, però, la modella cieca ha rivelato un particolare dettaglio che potrebbe essere il giusto spunto per un futuro fidanzamento con l'ex tronista. Ivana ha infatti dichiarato, se deve nascere una cosa, nascerà. Io credo molto nel destino, mai dire mai. colto. Insomma, la terza classificata del grande fratello VIP ha le idee chiare e pare aver compreso che insieme a Luca formerebbe una coppia davvero molto bella. Luca Onestini e Ivana Mrazova sempre più vicini, fidanzamento in vista?. E mentre si cerca di capire se il tempo riuscirà a far avvicinare sempre di più Ivana e Luca, i fan continuano a tifare per la nascita di una bellissima storia d'amore. A quanto pare, il destino potrebbe farli innamorare prima ancora di quanto si pensasse. Già a pomeriggio 5, la ragazza ha cercato di chiarire la sua posizione nei confronti di Onestini. Senza escludere assolutamente la possibilità di vederli insieme al più presto.